17 ottobre, giornata internazionale di lotta contro la povertà. Negli ultimi anni il concetto di povertà è stato ridefinito, non limitandosi più al mero dato economico, ma abbracciandone molteplici dimensioni, includendovi, ad esempio, le condizioni abitative e di lavoro insicuro, l'alimentazione insufficiente, la mancanza di potere e rappresentanza politica, il limitato accesso alle cure sanitarie e alla giustizia. La triste realtà è che molte persone in Italia vivono ancora in povertà, senza lavoro e sottopagati. Queste privazioni influiscono sulla loro salute, istruzione e condizioni abitative, diventando sinonimo di solitudine ed esclusione sociale. In condizioni di povertà la persona sopravvive, più di quanto vive. In questa giornata facciamo luce, illuminando il castello di verde e mostriamo fattiva solidarietà alle persone che vivono in povertà. Facciamo luce sulla povertà.